Sono adesso le 8.28 di sabato 3 dicembre 2016, è il giorno di Digital Business Strategy. Giusto bere qualcosa. Che ore sono adesso? Un quarto d'ora. Fra un quarto d'ora aprono la sala, giusto? Qua a prendere note? Qua c'è il grande capo supremo, il faraone di tutti i faraoni. Eccolo là C'è il suo conforto morale A me quello vicino Mi dà come un, un senso di tranquillità Di pace E anche di ottimismo Perché una cosa che mi piace Sai di Marcello Che non avevo capito è che non è che lui Te la sta lì a cantare Per venderti qualcosa Lui ci crede proprio Secondo me è un bulldozer Che sorprenderà parecchi Un bulldozer positivo Di quelli che non è Che buttano giù le cose Lui proprio le crea Mentre va avanti Si formano Robocop Pop. Buongiorno. Buongiorno. arrivati. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. la grande capacità di poter eh, dare al pubblico al grande Robin